Epa? Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 Ehm, come vedete mh, sono tornata nella CIF SPA con uh, non le sue IV. Questa battaglia non è tagliata perché l'avevo la, la, già fatta. Infatti, questo, uh, questo video è preregistrato nel video soltanto, nell'audio invece, lo sto facendo in diretta ora. Mentre sto guardando una riproduzione del video non tagliata, infatti, prima aggiungo l'audio e poi faccio l'editing. Um, praticamente, in, quest in questo momento, uh, ci, ci sono stati molti cambiamenti in questo canale. Innanzitutto, abbiamo la, la Cature Card, uh, e quindi i, i video saranno di qualità migliore. E soprattutto senza quello schifo di telecamera Mentre eh, Come avete visto Non abbiamo la Katturkag Ma ho la Katturkag Infatti ora il canale si chiama Marco007 Perché Dynamitiz ha leftate Ok um, Quindi Pokémon Let's Go Eevee In questo momento sarà molto più difficile Visto che la, la modalità multiplayer, credo che l'abbiamo detto nella prima puntata è la, mo la modalità facile praticamente in questo gioco praticamente, cioè, praticamente la, la cattura è molto più facile ma in questo, in questo scenario, cioè la FIFA SPA, uh, non c'è questo problema mentre le battaglie sono più difficili um, Uh, cioè, nel, nel senso del single player è, è molto più difficile uh, sconfiggere un avversario visto che bisogna usare solo un pokemon alla volta, non due quindi ora non userò soltanto dynamite Itzio, ma userò anche bowser come sto usando ora, o chomper o gli altri, gli altri. anche se infatti qui c'è Magmar per questo la battaglia non è tagliata infatti ehm um, Uh, vabbè, non userò molto Piro perché fa schifo. Uh, che stavo dicendo? Non me lo ricordo. <ride> ok, abbiamo sconfitto lo scienziato. E Bowser sta a livello 38. Ovviamente Bowser non si evolve più, come nessun altro della nostra squadra. Anche se veramente Nidorino si evolve soltanto con una pietra speciale, cioè la pietra lunare, che fa evolvere i tipi normali come Jigglypuff cioè in Wigglytuff e invece è appunto Nidorino in Nido King questa forse è tagliata si sì, è tagliata ok abbiamo sconfitto la sorella Rocket e in questa battaglia ho usato Fearow infatti Firo è ha aperto Um, questo, qua prendo l'oggetto che ho preso nel, nell'ultima nell parte, anche se non, non l'ho salvata, in, infatti lo, alla fine non l'ho preso più. Qua uh, sto cercando di sconfiggere per, il più possibile di allenatori, perché, um, perché per levellare i Pokémon, visto che alla fine naturalmente c'è Giovanni. Ok, questo è taglio. Ok, ora, dopo aver uh, sconfitto questo scienziato, um, Bowser, uh, ho capito che uh, qui c'è molta difficoltà anche a sconfiggere gli allenatori più semplici, infatti penso già di andare al centro Pokémon, ma non è, non è ancora ora per, di andarci. Tra poco farò un, un taglio per andarci, però non è il momento. Um, vabbè ve lo dico dopo dopo la una sfida contro l'allenatore che dovrebbe essere tagliata è quello con i Voltorb? si sì. è quello con i Voltorb che abbiamo già visto sia Voltorb che elettrode ok uh, dopo allora vi sto dicendo che praticamente prossimamente non pubblicherò più video però solo per qualche tempo, non so quanto, tipo una settimana o, o meno perché devo andare in vacanza, non vi dico niente e, e devo... quindi eh, non posso più registrare i video, visto che probabilmente non ci sarà il wifi dove, dove andrò quindi... Um, Un'altra cosa, ora sto andando al centro Pokémon perché um, sono tutti morti i miei Pokémon e quindi ci vediamo dopo Ok, uh, siamo tornati alla SIF SPA al primo piano Qui si trova un oggetto che è una, un attacco specializio Con gli strumenti che siamo tanto, che vengono usati tanto Comunque, prima nella parte tagliata c'è stato un errore di audio Quindi se... Se ci saranno altri errori di audio, scusate, non è, non è colpa mia. Ora cerco di, di um, sconfiggere tutti gli allenatori di tutti i piani, anche se non, non ci riuscirò. Visto che serve un oggetto, un oggetto speciale che sbloccherò dopo, sempre in questa parte, però dopo. Ehm... Um, Beh, non c'è niente da dire. Uh, so, qui vedete che ero incastrato in quelle poltrone? è perché um, c'è un, un piccolo lag nel, con il software di registrazione che um, uh, è di un secondo. Appena io clicco un pulsante per avere il suo effetto devo aspettare un secondo, quindi è piuttosto fastidioso. E alle volte per sbaglio salterò... I dialoghi sono solo per quello. Quindi ora faccio un giro, nel frattempo parlo visto che è inutile. Um, lo sapete che Voltorb ed Electrode sono i primi Pokémon artificiali del Pokédex. Um, qualcuno penserebbe di Mewtwo, però Mewtwo uh, è, è, è dopo nel Pokédex di Boltorb ed Electrode. E anche molto bene da Electrode sono artificiali perché sono stati cre creati in una fabbrica di Pokéball. Per questo sono Eletro. Um, se ci metto tro troppo taglio. Difesa specializzata. Utilissima. Continuo a sbagliare um, entrando nei portali, anche se non voglio entrarci. Ed è un taglio... dovrebbe esserlo, ogni volta lo è. Sì. Ok. Questa battaglia non è stata molto difficile, visto che, uh, come sapete, la Nometiz ha una ha una mossa oscu oscura cioè di eh, tipo boh, eh, come si chiama tipo buio sì di tipo buio cioè morso <coughs> che è super efficace contro i fantasmi o tipo psico quindi ehm, eh, com come sapete pure pure bowser ce li ha quindi nelle battaglie contro i team rocket che hanno i, gli, gli spettri oppure gli, i tipo psico ma quelli non ce li hanno molto um, userò qui questi due anche se per la maggior parte sono tagliate le battaglie vedete qui cerco di andare sulla scala ma per sbaglio vado al teletrasporto Quando rattata taglio ok si va avanti, no qui non c'è niente e si sale di prima um, mi sa che andando avanti così uh, riuscirò a trovare l'evento che sblocca il, il poter andare avanti finalmente ok abbiamo sconfitto questa recluta pure lì c'è uno strumento che di sicuro è una cosa it's ovviamente no I put my trust in you um. Comunque questo dovrebbe essere il piano 5, cioè quello in cui sono appena arrivato. E questo è il giocoliere, questa non è tagliata ovviamente visto che è, una nuova, è un nuovo tipo di allenatore. E dopo il giocoliere ci dovrebbe essere l'evento speciale. Il giocoliere sarà l'ultimo allenatore che combatterò nella CGSPA visto che uh, tutti gli altri salterò. Perché questo evento sblocca un'altra cosa che mi farà passare a tutto il resto. Ipno è un, un tipo psico, e infatti uso morso per fargli molto male visto che è super efficace. Evito la mossa, um, la mossa ipnosi, uso il nuovo morso, ma scopro che è comunque inefficace visto che il morso, è una, è, è super efficace, sì però è una mossa piuttosto debole um, infatti appena Dynamiteats è, è vicino a morire um, cambio Pokémon a Bowser così può usare Nero Pulsar contro i tipi Psico infatti il giocoliere usa tipi Psico se non l'avesse capito forza Bowser <coughs> Comunque, ora che Dynamiteats non c'è più, cioè non intendo il Pokémon, intendo la persona vera, volete che cambi il soprannome a Dynamiteats uh, il Pokémon? Metto un sondaggio qui eh, e se sì, la risposta, scrivete nei commenti il nome nuovo. Il più likeato tra i commenti uh, verrà scelto come nome se siete arrivati a questo punto del video Haunter invece è comunque um, è comunque molto debole alle mosse di tipo buio infatti l'ho one shot credo in, in, questa, in questo colpo in ecco, l'haunter nemico non ha più energie Nelentizia al 39 Ah, Kadabra ancora c'è. Cioè. <ride> Un sacco di Pokémon già questo. Oh mio dio, tre Pokémon! Molto. Mo molto difficile da uccidere. <ride> Infatti, nel, nel, nel, in Pokémon rosso era molto difficile sconfiggere tre Pokémon. In questa parte potrei pure far schifo a giocare, visto che non ci gioco da molto da solo. Uh, visto che il, no, um, da solo non ci gioco più a Pokémon ci gioco oh, soltanto quando facciamo il display Visto che ora dei limiti non c'è più ora, sono da solo e non posso più fare il multiplayer che è piuttosto facile. Quindi um, po mi potrò un po' um, potrò essere un po' debole. Ancora tu! Archer, chi è quel ragazzino? Marco 007, chi è quello? Sono dei ragazzi in gamba, ma abbastanza sciocchi da metterci i bastoni tra le ruote. Allora la cosa è reciproca, anche voi sta, siete da, un fastidio a noi. Ehi tu, come ti permetti di rivolgerti in questo modo ad Archer? Vuoi passare un brutto quarto d'ora? Non c'è motivo di scaldarsi. So io come battere bar una lezione a questi piccoli insolenti. Comunque non è una bufola il fatto che sono in post-produzione. Um, la, um, ho, ho lasciato spazio, al, a. Cioè, la, ho aspettato per farmi leggere per, perché sennò poi mi sarei impappinato. Come alla fine ho fatto. Qui ho cercato di usare il sdoppiatore contro Mac per fare una specie di autodistruzione cioè con il contraccolpo mi sarei autodistrutto ma alla fine mi ha ucciso Electrode con la sua autodistruzione infatti ha colpito Mac me e Cubone, il Cubone di, di stupido che sta facendo una lotta in doppio con noi e in, alla fine Um, <coughs> beh, qui facciamo un level up alla fine. Idi è, è, è esausto quindi, è, quindi ora non posso più usarlo. con a, a quanto pare, è, uh, sa solo um, Osso Omerang visto che usa solo quello fino alla sua morte. Allora, una cosa che non ho ancora capito. Se in questa battaglia si possono usare solo tre Pokémon, visto che è stupido, ne ha tre. Per, perché, come vedete, qui all'angolo in basso, tra poco, ci sono sei, sei Pokéball, cioè tre Pokéball mie e tre Pokéball sue. Um, quindi, probabilmente, dopo il terzo Pokémon scelto non te ne farà più scegliere, non te ne farà più scegliere, punto. Mentre, come notate, la Recluta ha solo due Pokémon, mentre Archen ne ha tre. Quindi, um, è, siamo comunque più forti noi. Lui ha Somerang, come sempre. Questa non è tagliata, anche se ci sono Pokémon che abbiamo già visto, visto che è una specie di mini-boss. Questo è l'ultimo Pokémon della replica. Un'altra Ma usa non ha più energie. E qui ho pensato. Scusa, ma lì stanno tre Pokémon quindi il prossimo Pokémon sarà l'ultimo allora volevo usare al reperto per, così, per farlo morire subito e poi usare il chomper ma alla fine ho deciso di usare chomper direttamente Wizard sta morendo e Cubone è avvelenato Mm. Mentre ivi, anche se esausto, ha le forze di risalire sulla nostra testa e guardare tutta la, la battaglia in piedi <ride> con Mega Assorbimento. Chumper può, può ricevere più vita di quanto ne tolga all'avversario. Quindi è, è letteralmente immortale. mmmm -hmm. ok Archer ha... Uh, um, ehm... e vabbè è morto più bene uh, Archer ha uh, l'ultimo Pokémon, mentre... Um, cioè... Uh, uh, Golbat mentre la recluta li ha finiti, infatti quando si fanno le mosse che colpiscono tutti e due c'è l'immagine di uh, Raticate uh, oscurata <ride> PG8 di, il PG8 di Stupido e il Golbat di, di Archer hanno le stesse mosse e continuano a farle ma io continuo a recuperare vita grazie a Chomper Qui per fortuna ha tentennato, perché sennò av avrei perso la battaglia se se, um, se Chomper fosse stato il mio ultimo Pokémon, ma questo non lo so ancora. E abbiamo vinto. Dopo questa... quindi la vittoria del, dell'altra volta... Ah vabbè, capisco vuol dire che dovremmo fare più attenzione con voi due. Togliti di mezzo. Ah, ah, la recluta ha perso qualcosa. Marco tiene la, la, la porta da stupido. Ok, stupido ci ha dato la porta che può aprire appunto le porte chiuse. Ora faccio un taglio visto che tutte le battaglie sono inutili. Fino a, pan, fino a quando non arrivo al punto... Uh, in cui devo usare la pri porta per arrivare al, um, al punto finale ok dopo aver sconfitto questa recluta del team rocket che aveva solo un persi anche ho sconfitto direttamente con Diana kids si può andare grazie alla pri porta a, questo, a questa specie di centro pokemon che um, appunto cura i Pokémon e che ci porterà quel teletrasporto che ci permetterà di andare avanti nella storia e finire la silva spa ora taglio perché questo allenatore è inutile ok l'episodio è così finito visto che ora eh, appena arrivato alla, al al uh, qui si valli si va lì. Sì, vabbè qui uh, grazie all'ag sono riuscito a sbattere contro il il, il il muro vicino alla porta però ho comunque aperto la porta e poi sono arrivato a questo teletrasporto che mi porta stupido wow <coughs> non passo oltre Oh, ancora tu? Sì, ancora io. Non vi permetterò di arrivare dal capo, eh? Marco 067, sai cosa significa questo? Beh, qui ci metto un po'... Giovanni è qui. Quindi il capo del Team Rocket si trova in questo edificio? Bene, in tal caso. Bene, in tal caso. Beh. Vai Marco007, la nostra opportunità. Io, io, io intanto... Vai, passerò... Beh, la prossima volta... Oh. <ride> più lento, sei più lento Marco. Ok, qua decido di non sfidare Giovanni per ora perché l'episodio è troppo lungo. Quindi uh, faccio l'altro. Quindi a destra potete trovare l'episodio precedente e quello successivo se è stato caricato. Mentre a sinistra potete trovare la playlist. E ricordatevi di iscrivervi. Ora aspetta un attimo. Ciao.